Un'idea carina, semplice e originale da regalare a un'amica o semplicemente per arredare una stanza in maniera poco impegnativa è questo quadretto, realizzato in tessuto con la tecnica del free motion, tecnica che abbiamo già visto in un mio precedente video e di cui ti lascio il link qui. <ride> Ciao, sono Alessia e ti do il benvenuto nel mio laboratorio. Spero che anche questo progetto ti piaccia, lasciami un like e se ti va iscriviti al canale. Per prima cosa andiamo a riportare il disegno del nostro cartamodello su quella carta speciale chiamata fliselina um, che utilizzeremo per incollare la stoffa sul tessuto. Quindi riportate le varie parti del nostro disegno, come gli alberi, il tetto della casetta eccetera ovviamente ricordatevi di lasciare uno spazio eh, tra le varie parti perché dovremo andare a ritagliare e aggiungere una, un piccolo margine come sto facendo io di circa mezzo centimetro questo ci permetterà eh, di avere un lavoro più pulito e perfetto perché quando andremo a stirare la colla posta sul retro della friselina andrà a sciogliersi in maniera uniforme sulla stoffa e quindi quando andremo poi a ritagliare sul vivo del disegno la, la stoffa non si sfilaccerà e, e appunto il lavoro risulta migliore. Andiamo ora a scegliere gli scampoli da utilizzare, proprio usate gli scarti dei precedenti progetti, fate i vostri accostamenti e scegliete il colore che preferite. In questo caso io eh, penso che utilizzerò i puoi per il tetto della casa e le righe per le pareti. Quindi una volta scelta la vostra stoffa andate a ritagliare il pezzo corrispondente da incollare e mettetelo sopra. In questo modo non vi sbaglierete quando andate a stirare e incollerete sul pezzo giusto. Di stoffa quindi ritagliate le pareti e tutti i vari pezzi. Adesso dobbiamo andare a stirare sul rovescio della stoffa eh, le varie parti. Eh, ovviamente, andando a togliere la carta eh, senza andare a togliere la carta protettiva, andiamo a stirare sopra perché questo è il primo passaggio. Ho utilizzato questa uh, cornice di Ikea alla quale ho tolto il fondo e uh, il vetro che useremo come praticamente guida per poter uh, ricreare il nostro disegno all'interno e avere le misure giuste per cui su un pezzo di stoffa bianca già stirato andiamo a riportare il contorno del vetro della cornice io ho utilizzato la friction, che è la mia penna preferita appunto perché svanisce quando, ci, quando si stira e non lascia tracce andiamo a riportare uh, i pezzi, uh, a tagliare i vari pezzi per ricomporre il disegno quindi sul vivo del disegno che abbiamo fatto andate a ritagliare Il pezzo che vi avanza non andate a buttarlo, o riutilizzatelo, perché sono sempre scampolini e per questi progetti vanno benissimo, per cui tagliate la parte con la colla che non possiamo più usare e il resto lo mettete da parte per un altro progetto. Ora tagliate tutti i vari pezzi ricomponendo il disegno. e andiamo poi a, a stirarli sulla stoffa, prima però riportiamo delle linee guida in modo da sapere bene dove poter incollare i vari pezzi, quindi riportiamo eh, il, il, il, il, il fusto degli alberi e le pareti della casetta, non c'è bisogno di riportare tutto il disegno. Sulle pareti della casetta andiamo a segnare il punto della porta, in modo che eh, sia centrata. Le finestre e comignoli invece andremo a ricamarli in un momento successivo. Andiamo adesso a stirare i vari pezzi nel, sul nostro quadretto e quindi togliete la carta protettiva eh, per incollare il risultato è questo, come vedete la frizione è svanita andiamo a riportare di nuovo il disegno e, e uh, a fare la ripatitura con il free motion io ho già montato il piedino da trapunto come potete vedere che è appunto il piedino che ci permette di fare questa tecnica è un piedino aperto serve per trapuntare o ricamare e la sua particolarità è che possiamo movimentare la stoffa come vogliamo di solito ehm, per cucire si usa il piedino tradizionale che è questo, e potete fare il free motion anche con questo piedino. Ovviamente, non abbasserete il trasporto e eh, potete, dovete girare la stoffa nella maniera tradizionale in cui. Cucite. invece questo piedino da trapunto vi dà la possibilità di muovere la stoffa con più libertà ed è più semplice e più immediato per fare il free motion come vedete è aperto e serve appunto per trapuntare e muovere la stoffa. abbassate con la leva apposta dietro dalla macchina i piedini, questi dentini che sono i piedini di trasporto e eh, potete cominciare a fare la, il trapunto o il free motion quindi posizioniamo la stoffa e cominciamo. Abbassiamo l'ago e senza bloccarla iniziamo a disegnare sulla nostra stoffa. Come vedete io non ruoto ma semplicemente muovo la stoffa seguendo il disegno, eh, questo è perché appunto abbiamo abbassato i piedini di trasporto e ovviamente questa tecnica ci permette di disegnare a mano libera con il filo e possiamo andare in qualsiasi direzione. Quindi ribattete gli alberi, il tetto, le pareti della casa, insomma ogni singolo dettaglio. E a free motion faremo anche gli arbusti e i fusti degli alberi. Se preferite, potete anche farli a mano libera. Io li ho fatti con il free motion. Ecco il risultato. Adesso dobbiamo andare a ricamare ehm, le finestre e i comignoli. E andremo a farlo col punto pieno. Tagliate tutti i fili in eccesso del free motion, sia davanti che dietro. Dopodiché con un telaio andiamo a ricamare gli ultimi dettagli. Il punto pieno ve l'avevo già fatto vedere in qualche video, comunque io lo faccio in questa maniera, creo il contorno della, del comignolo proprio per avere una guida su cui andare poi a fare il punto pieno. E poi semplicemente vado a creare questi punti orizzontali. Lo stesso sistema lo utilizzeremo anche per le finestre. Questo è il risultato. Quindi diamo una bella stiratina in modo da tirar via tutti i vari segni che abbiamo fatto con la friction. Prendiamo un cartoncino e sul rovescio del cartoncino andiamo a riportare di nuovo il contorno del vetro della nostra, del nostro quadretto. Questo eh, ci darà più stabilità alla stoffa e al nostro, al nostro quadretto perché altrimenti tende ad ammollarsi. Tagliamo il contorno in eccesso. E semplicemente andiamo sulla parte bianca a incollare e fissare il nostro disegno potete fissarlo con un, del nastro del piede adesivo con un goccettino di colla vedete voi ripiegando semplicemente la stoffa se è troppa ritagliate ovviamente l'eccesso e stondate gli angoli questo è il risultato finale del mio quadretto l'ho chiuso ho rimesso il fondo per poter utilizzare la cornice e spero che questo progetto vi sia piaciuto e ci vediamo per il prossimo un bacio, ciao!